Inizia oggi la novena per la festa della Madonna dei sette veli, un'icona a cui i foggiani sono molto affezionati e la cui storia si intreccia con la storia stessa della città. Sì, esattamente perché il 13 agosto tra il 1061 e il 1073 qui c'era una palude e accade, secondo la leggenda, questo prodigio che sulla palude apparvero le tre fiammelle eh, di fuoco e i pastori andarono a vedere questo prodigio, si avvicinarono e trovarono a volte in trappi, un'icona. Oggi si pensa che questa icona non sia proprio bizantina, sia stata scritta qui eh, nei paraggi, perché non dimentichiamo che eh, anche da noi c'erano i monaci di San Basilio, e forse, secondo qualche studioso, questa potrebbe essere la prima icona che fa da tre tra, tra l'iconografia bizantina e l'iconografia romana, perché anche a Roma ancora si facevano le icone all'epoca. Parliamo dell'anno 1075, quindi tra il 1061 e il 1073, insomma, ecco, in quel periodo lì. E naturalmente il compleanno, la nascita eh, di questo piccolo borgo della, della città. Legato strettamente alla Madonna assunta in cielo, perché comunque l'icona rappresenta una vergine gloriosa che quasi tende un po' a sedersi: con un bra in braccio Gesù Bambino. Da sempre quindi è stata attribuita alla Madonna Gloriosa, quindi. Alla Vergine Assunta, poi avendo dimenticato man mano, forse anche perché non era ben chiara questa icona, perché è stato fatto il restauro negli anni 80, si è trovato anche del fango eh, risalente più o meno a quell'epoca, molto molto rovinata. La festa comincia con il rito della vestizione, un rito caratteristico. Qual è il senso eh, di, di questo rito, appunto? Come è stato detto questa sera, eh, la veste d'argento che oggi, da oggi ricopre eh, l'icona risale a metà del XVIII secolo. Dopo il terremoto del 1731, i forgiani per ringraziare eh, la Vergine Santa per le apparizioni che ci sono state e quindi anche per la ricostruzione della città fecero modellare a Napoli della migliore argenteria dell'epoca appunto questa veste quindi innanzitutto sta a indicare la festa è un vestito a festa un modo per ehm, solennizzare per renderla eh, più vicino no? e, la sposa e la regina della nostra chiesa e della nostra città. Quindi è un, un modo molto semplice ecco, per solennizzare, per indicare che inizia un qualcosa di nuovo la festa. Questa festa poi legata appunto all'assunzione, un po' in oriente la Pasqua di Maria, Maria che appunto è assunta in cielo con tutto il corpo, quindi sta a indicare un po' andare anche al di là della morte, al di là della condizione umana quotidiana dopo due anni di pandemia la festa dell'assunzione si torna a celebrare in maniera pubblica processioni atti devozionali qual è allora oggi dopo due anni anche di paure se vogliamo il senso della festa dell'assunzione qual è il messaggio che maria dà oggi ai foggiani ma anche al resto del mondo non abbiate paura questo è il messaggio che lei disse al santuario dell'incoronata una una settantina d'anni prima e certamente anche oggi a Foggia ripeterebbe queste parole non abbiate paura, io sono con voi. La processione sta a indicare proprio questo, la presenza della nostra mamma celeste, della nostra mamma qui in mezzo a noi, che cammina dove camminiamo noi, mette i suoi passi dove sono le nostre orme santificandole, benedicendole, stando con noi, purificandoci anche e prega con noi, piange con noi, soffre con noi naturalmente però ricordano le processioni un po' quelle degli antichi romani quando appunto l'imperatore tornava a Roma trionfante e portava avanti i suoi prigionieri e poi dietro appunto tutto il corteo a festa Ecco, è così ancora oggi, no? ricordiamo la vittoria di Dio sulla morte, sul male, sul maligno, su tutto ciò che è cattiveria, che è paura. Eh, ecco, il Signore trionfa, questo è il messaggio bello, no? cioè al di là di quello che appare, di quello che, al di là di quello che noi viviamo, eh, c'è una vittoria, una vittoria che, di cui noi siamo già ora partecipi, quindi questo ci apre... Alla, alla speranza e anche a essere operosi, operosi di buone opere, non di buone intenzioni, ma appunto di buone opere.